play, like, ci stanno le tigre online uh, clic e condividi uomo che non basta mai ma ma MaxiMik che sta a capo di tutto il branco qui non basta il rango alto se a giocare non si altro è un break matalo, matalo. camperon dietro la cru uh, Devi iscriverti al canale MaxiMik su Youtube se uh, si si tutte di più, forza fallo pure tu perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più E ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti sul canale. Io sono Maxi e oggi vi porto un glitch per fare un outfit, ragazzi. Un outfit, visto che tanto i glitch dei soldi sono sempre quelli. Vi porto un outfit, ma non un outfit qualunque. Un outfit invisibile ragazzi e con questo glitch potrete salvarlo, utilizzarlo in free mod e utilizzarlo anche nelle missioni. Quindi allora passiamo al glitch. Per fare questo glitch abbiamo bisogno del primo personaggio uomo, quindi l'outfit sarà solo per uomo. E il secondo personaggio donna che andremo a creare. Se avete un personaggio già creato con delle proprietà e delle auto non fate il glitch perché perderete tutto perché dopo più avanti andremo a cancellare il personaggio e quindi tutti i progressi salvati con il secondo personaggio andranno persi quindi a questo punto prendete il secondo personaggio appena creato e andremo a eh, diciamo comporre questi due completi ragazzi sì, per farne uno ce ne servono due quindi andremo a mettere questa giacca per prima Mettete queste giacche come le sto mettendo io in questa sequenza ragazzi Poi mettete questa giacca qui E un'altra giacca che andremo a mettere per ultimo Però qui adesso eh, seguite tutti i passi che faccio io Quindi metto la cravatta Allora ragazzi le scarpe io ho provato a mettere queste E sono usciti un paio di scarponi che a me piacciono e però potete anche mettere le scarpe da ginnastica però vi esce il pedalino con la scarpa da ginnastica insomma non è proprio un gran che bello comunque in pantaloni cargo avete visto quelli blu e per ultimo ragazzi sopra alle due giacche quello che abbiamo messo andiamo a mettere questa giacca tattica una volta fatto ciò salviamo il completo e passiamo al secondo completo per la parte inferiore è tutto uguale a prima cioè scarpe e... e pantaloni cargo uguale a prima per la parte superiore e cambieremo un pochino metteremo qualcosa di diverso quindi andremo in magliette tattiche ragazzi e metteremo questa qui guardate il numerino quindi dopo aver fatto questo andiamo in giacche di pelle e mettiamo questa qui a questo punto andiamo a mettere i guanti e una volta messi i guanti andremo a mettere la catena quindi una volta che avremo fatto tutti questi passaggi ragazzi l'unica cosa che dovremmo fare è andare a salvare il completo che abbiamo andare in modalità creatore ragazzi è semplicissimo una volta andati in modalità creatore ragazzi dovrete creare una gara terrestre dovete metterla da punto a punto griglia di partenza 2 come vedete quello che sto facendo io nel video comunque vi lascerò eh, qui in alto a destra un video dove spiego diciamo, un po' meno velocemente il tutto comunque sia eh, fate questa gara, la dovete mettere a terra, deve essere minimo un chilometro o qualcosa eh, mi sembra che potete anche non provarla addirittura però la dovete creare di un chilometro comunque sia fatelo come lo sto facendo io che funziona, create la gara la provate alla fine della prova prendete e andate su cambia personaggio ragazzi cioè io qui mi ero dimenticato che anche diciamo premendo start appena abbiamo appoggiato la griglia di partenza partisse si potesse fare uguale però fatelo così che va bene lo stesso ragazzi funziona ugualmente e quindi a questo punto mh, torniamo in modalità cambia personaggio nella selezione dei personaggi e andremo ad eliminare il secondo personaggio. Dovrete eliminare il secondo personaggio in maniera tale, ragazzi, da poter salvare i completi che, che abbiamo creato, insomma, col secondo personaggio. quindi una volta eliminato il personaggio l'unica cosa che dovremo fare come ne avremo la possibilità è premere tasto cerchio e il gioco ci, ci butterà nella storia insomma in automatismo ragazzi e dalla storia ritorneremo nell'online niente di più semplice una volta nell'online ragazzi assicuratevi che i due completi ci siano allora come vedete uno e due allora non me li fa visualizzare però ci sono che cosa vuol dire ragazzi che qui dovremo fare altri mm, due o tre passaggi due passaggi diciamo dai un passaggio che è per salvarlo quindi a questo punto che cosa dobbiamo fare dobbiamo andare su mm, attività create da rockstar andiamo in modalità eh, versus e andiamo in eh? dove dove dove vaffan camion ragazzi è una che io qui avevo solamente vaffan camion eh? e però potete andare anche in eh, poliziotto corrotto qualcosa del genere comunque sia quando sarete nella nella missione l'unica cosa che dovete fare è dovete mettere mm. abiti posseduti insomma in possesso, posseduti adesso qui mh, non, lo, non lo leggo insomma sono in fase di renderizzazione sto commentando, non lo leggo comunque voi lo leggerete sicuramente meglio di me fatelo con un amico io qui ho penato come come un Cristo per trovare qualcuno che entrasse sono stato la bellezza di mezz'ora ragazzi ad aspettare persone quindi a questo punto ragazzi quando saremo entrati in missione fate bene attenzione a tutto quello che dovete fare perché comunque eh, diciamo che non dovete fare niente di complicato eh? quindi qui siamo in missione l'unica cosa che dovete fare dovete, andare, dovete switchare con la freccia due volte verso destra perché comunque avete solamente quei due completi verso destra, verso sinistra ando cazzo per pare a voi comunque dovete switchare sui completi e come avete visto eh, diciamo che l'omino diventa invisibile e gli compare il cinturone della polizia e avrà anche le scarpe quindi a questo punto ragazzi abbiamo realizzato il, il completo adesso dovremmo eh, salvare questo completo per, per salvare questo completo ammazza un ciampicato sulla lingua raga. e che cosa dovete fare? nulla quando siete nella missione dovete mettere non so un respiratore un paio d'occhiali qualunque cazzo di cosa eh, eh, voi vogliate mettete eh, una cosa di quelle mettete il respiratore comunque che è perfetto e una volta messo il respiratore uscite dalla missione basta dovete fare semplicemente questo quindi alzate il telefono come vedete ragazzi il completo è invisibile e qui siamo in una missione e possiamo usarlo anche dopo potremo usarlo tranquillamente nelle missioni quindi una volta usciti dall'attività andatevene più vicino possibile a un'armeria un e andate in un lavoro da titano ragazzi con questo passo voi potrete eh, salvare il completo che avete appena portato fuori dalla missione e potrete mettere qualcosina in più sopra non so potrete mettere cazzone so, un casco quello che volete anche se io consiglio più di mettere il casco direttamente quando quando magari siete al telescopio o fate altri cazzi cioè ci stanno 2000 modi per mettere il casco quindi comunque sia non serve necessariamente entrare in una missione per modificare il, il completo io in questo caso lo faccio solamente per salvarlo il completo ragazzi come vedete quando spawnate qui nella missione vi dà questo cappuccio nero poi voi toglietelo eh, non so, rimettete il respiratore e andate a salvare ovviamente non avrete nessun altro completo perché come ho già detto all'inizio del video perderete tutti i completi del primo personaggio mi, ra mi raccomando fate attenzione a ciò che dico e quindi avrete semplicemente il primo e il secondo completo che avevate realizzato prima. Allora, qui ragazzi, vi salvate il completo e eh, mettete il vostro respawn allo yacht. Fate così, perché io adesso vi faccio vedere ragazzi come poterlo usare in free mod. Perché qui siamo ovviamente in una missione, come ho detto, però in free mod si può usare ugualmente quindi andrò a mettere il respawn nello yacht e farò direttamente trovano una sessione da qui in maniera tale che respawnerò nello yacht e il gioco sarà fatto allora quest'ultimo passaggio che vi sto facendo vedere ragazzi lo dovete fare tutte le volte che volete usarlo in una sessione pubblica quindi se volete essere invisibili in una sessione pubblica col completo così insomma non invisibili eeeh dovete essere CEO e dovete fare questo procedimento che sto facendo io allora come vedete io sono, sono sullo yacht e eh, può essere anche uno yacht di, pro di proprietà di un vostro amico, non deve essere necessariamente vostro e sono diventato CEO, diventate CEO anche voi e andate in abiti del CEO e eh, collocate uno, il primo verso destra, verso sinistra, non è importante vi dirigete verso la piscina ragazzi una volta che siete nella piscina mettete una c4 sul bordo della piscina dove sono le scale esattamente lì ragazzi vedete voi insomma e una volta che avete messo eh, queste c4 l'unica cosa che dovete fare è ritirarvi da ceo e una volta che mh, io qui ragazzi ho sbagliato ho cazzeggiato proprio non si so sa che cazzo ho fatto comunque come vi dicevo diventate CEO ripartiamo da zero ragazzi diventate CEO eh, vi mettete un abito venite verso il bordo piscina ci mettete una C4 vi dimettete da CEO vi mettete qui a bordo piscina come sto facendo io aprite nuovamente il menu interazione per diventare ceo e non appena diventate ceo premete la freccia destra per far esplodere la bomba quasi contemporaneamente se respawnate in costume ragazzi il glitch è fatto potete andare o in un negozio di abbigliamento oppure nel vostro yacht e mettere direttamente il completo invisibile come vedete siamo ceo ragazzi e quindi se andremo nella nostra cabina a provare il completo vediamo che comunque ce lo abbiamo allora questo procedimento qui ragazzi lo dovete fare eh, solamente una volta nel senso che eh, una volta che siete entrati in sessione e fate questo procedimento rimane per tutta la sessione non è che sparisce il completo però se cambiate sessione il completo eh, potete usarlo solo in missione in questo video vi ho fatto vedere il glitch per rendere attivo il completo invisibile e il glitch per fare il completo invisibile eh, per questo che è un pochino lungo ragazzi lo so eh, voi magari direte minchia cazzo ma sei impazzito 20 minuti di video e cazzate varie, no, non mi sono impazzito ragazzi, è che però comunque ho cercato di spiegarvelo in maniera più dettagliata possibile come vedete ragazzi non scompare rimane tutto il tempo che io voglio certo, se mi dimetto da CEO ragazzi, il completo scompare e comparirà solo in una missione ragazzi però comunque eh, a me piace per esempio molto questo genere di completo fatto così ragazzi con tutto quasi tutto il corpo invisibile e solamente il cinturone e le scarpe eh, gagliardo insomma poi come ho già detto ragazzi se volete aggiungere qualcosa non so un casco antiproiettile quello che cazzo volete voi l'unica cosa che vi consiglio di fare è fatelo con il telescopio detto questo un saluto a tutti spero che il video vi sia piaciuto al prossimo video ciao